La SOI è un momento importante per, per l'oftalmologia italiana perché è un momento nel quale si raccolgono, si fa il punto sullo stato d'avanzamento della ricerca in questo settore. Devo dire che per noi questa SOI, la SOI di quest'anno qui a Milano, è particolarmente importante perché nel 2015 la DOPE. Eh, eh, come posso dire, ha un appuntamento, sta praticamente per entrare in un periodo sicuramente chiave. È appena finito il eh, workshop con la comunità scientifica italiana sulla possibile eh, applicazione di due eh, progetti importanti nei quali stiamo lavorando, che sono il Nerve da una parte e la Lubricina dall'altra, che sono due progetti biotecnologici che in qualche modo eh, contraddistinguono il nostro modo di raccogliere la sfida. In, in oftalmologia. Devo dire che c'è ancora molto da fare ma l'interesse che abbiamo visto oggi sicuramente ci invoglia a eh, dedicare sempre di più attenzione, sforzi e, eh, e impegno in questa sfida.